Esploriamo l'interfaccia eh, nella versione del 2022 partendo dal piedipagina a sinistra. Quindi abbiamo il bottone Invita. Cliccando si ottiene il link da condividere con le persone che si possono invitare. Notare che è, è possibile anche incorporare le stanze all'interno di un sito o altro ambiente che permette l'incorporazione, ovvero l'embedding. Centralmente abbiamo il controllo della voce, e qui l'ho eh, eh, eliminata per non avere l'effetto eco, basta cliccare per riabilitarla e qui cliccando sulla freccia si può configurare e risolvere i problemi principali. E il bottone Share è estremamente interessante perché io posso proiettare all'interno della stanza uno schermo visibile a tutte le persone che sono all'interno de della stanza e con la mia videocamera, quindi il mio faccione, oppure il mio schermo. Facciamo la prova, se io clicco su camera, presto comparirà un oggetto, ecco, questo sono io che vi parlo e tutti possono guardare mentre io parlo il che anche aiuta le persone che hanno difficoltà a, eh, ad ascoltare e possono leggere il labiale. E invece lo schermo mi permette di proiettare uno schermo. Eccolo qua, come vedete tutto ciò che io faccio sul mio schermo compare anche qua, quindi io posso iniziare una navigazione e condividere quello che sto facendo sul mio computer con chi è presente all'interno di questa stanza. Per far sparire basta ricliccare sul pulsante. Eh, il tasto, il pulsante Place, permette di agire sugli oggetti e anche fare alcune cose sulle scene o l'avatar. Ma per queste cose è molto meglio agire da More, quindi per gli oggetti generalmente. Questo mi permette di eh, creare eh, delle reazioni. Di vario tipo per reagire in modo un attimo meno freddo e questo pulsante apre la chat qui a destra. E nella chat oltre a scrivere si possono anche inserire gli emoji e gli altri tasti li vedremo in altra occasione. Questo è il tasto per l'uscita e qui ci sono i tasti per una serie di configurazioni. Quindi eh, fare login, creare una stanza, ecco qui si può cambiare il nome, il proprio nome, l'avatar, molto intuitivo. Qui posso cambiare il nome, qui posso cambiare l'avatar e confermare. La stessa cosa posso farla da People, se io clicco su People e poi clicco sul mio nome, vengo eh, riportato all'interfaccia di cambiamento, di trasformazione dell'avatar. Eh, rimanendo in People, quando ci sono altre persone, da qua si può regolare il volume della loro voce. E la regolazione è, è valida solo per, eh, per me, non per le altre persone che sono all'interno della stanza. Quindi molto comodo... Per, per cambiare il volume senza disturbare gli altri. Torniamo in More. Eh, Favorite Rooms permette di rendere questa stanza preferita e quindi di poterla ritrovare in futuro. Eh, per poter usare Favorite Rooms bisogna fare login però. Qui ci sono alcune preferenze. Preferenze audio avanzate. Preferenze di movimento, strafing è il movimento laterale, backwards all'indietro, teleporter, la velocità del movimento si può, uh, si può variare, si può rendere la rotazione tramite i tasti Q e E un poco più fluida, e poi c'è una terza serie di eh, controlli, Purtroppo non c'è la lingua italiana fra le lingue disponibili, quindi meglio lasciare l'inglese. Se ci sono problemi di risoluzione si può agire qua, quindi se la connessione non è molto veloce si può diminuire la risoluzione. Eh, si può eh, fare in modo... Eh, a non far vedere i nomi degli avatar presenti e una cosa che trovo molto utile è l'ampiezza del cursore quindi io posso anche ingrandire il cursore anzi lo faccio senz'altro esiste ecco questo vi faccio vedere come è cambiato è leggermente più grande e adesso ha anche un circoletto nero che mi permette di visualizzarlo meglio. Il cursore si ingrandisce ai lati, dando una sensazione di curvatura. Torniamo in more. Eh, questo permette di fare streaming visibile a chi è nella lobby, quindi i, gli invitati che non sono riusciti per un problema di connessione o di numero di pre presenze, non sono riusciti ad entrare nella stanza, possono vedere quello che io faccio se io clicco questo. Così si chiude la stanza e poi qua eh, ci sono un po' di link di assistenza che sono molto eh, interessanti. Chiudiamo i more, people l'abbiamo visto, oggetti, qui posso vedere velocemente quali sono gli oggetti che sono stati inseriti nella stanza. Questi sono tutti uguali ma come vedete l'ultimo è diverso, praticamente spostando la manina dall'uno all'altro senza cliccare niente si possono visualizzare i diversi oggetti per fare una ricognizione veloce della stanza. Questo è tutto per il momento.